dal primo anno che io ho assistito, cioè ho partecipato varie volte ai temi che mi interessavano di più, comunque sono, sono iniziative da parte di un ente comunale assieme ad altre associazioni e ad altri enti e così che hanno un valore proprio perché trattano i valori politici e culturali e storici anche della nostra società, quindi credo che sia una cosa da continuare e da approfondire, non lo so in che maniera ma si discuterà anche di questo, anche di questo penso. Eh.